Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi siamo su una Clio Cup del 2016 gentilmente offerta da Andrea di CI Race Online e oggi vi porto al Mugello, al Mugello non si dorme ragazzi per provare questa mod fantastica e nel frattempo che cerco di recuperare posizioni in questi 5 giri previsti vi informo che ho aperto un, un profilo Instagram dove potete seguirmi simdrivers.eu ovviamente come tutti i social mi chiamo simdrivers.eu e volevo presentarvi assolutamente questa mod Clio cap 225 cavalli per una velocità massima di 235 km orari peso complessivo con tutti i liquidi circa 1170 kg dove ci race online a Dedicato un campionato monomarca Che si è appena concluso E quindi Andrea dopo un mese di conversione Da R Factor 2 ha deciso di Chiedermi di parlarne un pochettino Quindi ragazzi Questa mod già l'avevo provata In realtà virtuale Il dettaglio grafico è veramente mostruoso Il lavoro è fatto benissimo Ci sono circa 12 skin Cioè 12 skin ragazzi Devo essere, devo essere onesto con voi Ho un po' sparata perché non mi ricordo Ci sono delle bellissime skin E quello che colpisce subito è l'audio ragazzi sapete che a me l'audio per me è molto importante e questo eh, suono rauco fatemelo chiamare così mi fa impazzire in questa piccola auto che si comporta anche a livello fisico davvero bene ma quello che mi colpisce anche tantissimo è il force feedback che trasmette realmente qualcosa di sensazionale perché vedete quando io vado in sovrasterzo si sente quel vuoto lì come quando le gomme stanno andando dritto e si perde aderenza e oltretutto anche quando si va sul sui cordoli quella vibrazione tipica che trasmette una bella sensazione alle mani e riusciamo a capire quello che sta succedendo in più se aggiungete questo sound ragazzi guarda qua con queste fiammate guarda guarda mamma mia ragazzi gran lavoro di Andrea io immagino qui con degli esseri umani dietro un pc che guidano come dei pazzi ricorda tanto il campionato Seathlon TCR che si è appena concluso in cui i ragazzi si sono stradivertiti intanto il Fabri va a colpire uno non si fa guarda qua funziona tutto le luci tutto onestamente ragazzi è una mod che vale la pena se volete sapere come scaricarla dovete andare sul sito di CI Race Online. Se potete contattate Andrea, bravissima persona, ci ha lavorato un mese ragazzi, un mese su quest'auto. Intanto qui sull'Arabiata 1 questo tipo non mi fa passare. Siamo al secondo giro dei 5 previsti. Vediamo se riesco a attaccarlo qui. Guarda qua. Staccatone. Classico sottosterzo di queste auto. E se esageri troppo fenomeno al contrario come spiego nell'ultimo video che ho fatto consigli di guida per principianti sovrasterzo e sottosterzo vabbè ragazzi io faccio pubblicità da solo è normale no? e in più vorrei cogliere l'occasione di segnalarvi che probabilmente in queste settimane organizzeremo un evento straordinario ma non che sia straordinario di sé cioè un evento singolo con una mod particolare di Assetto Corsa così se volete venire a correre insieme a noi e divertirvi insieme a noi potrete farlo in attesa del prossimo campionato che organizzeremo intanto qui al Mugello mi stanno dando tutti paga mamma mia che rombo ragazzi mamma mia 220 cavalli ragazzi senti qua vabbè con il setup che ho fatto poi ragazzi che poi non l'ho fatto Che poi teoricamente quest'auto qua ragazzi può fare 235 km orarie eh. mamma mia eh, cioè il force feedback mi lascia veramente a bocca aperta perché c'è la giusta pesantezza la sensazione che sia bravo Andrea hai fatto un, bravo, un buon lavoro e poi ragazzi, già che ci siamo, lo ripeterò per un bel po', nei prossimi video, vorrei ringraziare tutti quanti perché l'obiettivo 1000 l'abbiamo già superato, siamo oltre i 1014 forse se non sbaglio. E quindi un grazie sentito a tutti quanti, mentre intanto sportellate qui al Mugello. Forza, arrabbiata a due, forza se si esce bene si può attaccare all'interno qui e eh, si allarga bene, guarda qui la IA. e noi rispondiamo passando eccolo qua tre tornate ragazzi ne mancano due state ancora insieme a me comunque ecco, quest'auto ragazzi senza senza scherzare è veramente un'auto molto molto divertente si lascia guidare quando si riescono a capire i limiti poi si trova anche la soddisfazione di fare dei giri eh, in cui si riescono ad abbattere i propri record con una certa facilità il che veramente piacevole però comunque attenzione perché non bisogna neanche esagerare come faccio io perché altrimenti passa quello dietro e comunque il bello che siccome non è che è un'auto super potente sì, in realtà ragazzi andare con 220 cavalli è una cioè, voglio dire non è che è un gioco a Torino però su un simulatore ovviamente non è la grande supercar, però è quello che la rende molto molto eh, divertente perché comunque devi andare a cercare di guidare il più pulito possibile per sfruttare tutti i cavalli e la trazione per cercare appunto di guadagnare decimi di secondo in tutti gli angoli della pista come sto cercando di fare qua guarda che recupero vediamo cerchiamo di incrociare uh, largo la scia eh, lotta la IA qua matrassi staccatone quindi non mi fanno passare e eh, non si passa Fabri non so se l'ho detto però l'ho provata eh, in realtà virtuale e devo dire che è spettacolare cioè a livello di coinvolgimento ragazzi vabbè eh, la VR è qualcosa di eccezionale però purtroppo ho registrato e eh, le proporzioni non mi ricordavo che quando si fa con Force Experience non sono buone quindi dovevo farlo con l'OBS OBS, ma non importa, queste sono cose tecniche che non credo che vi interessino e quindi di conseguenza non vi propongo le immagini perché fanno veramente cagare e quindi siccome cerchiamo di mantenere un certo livello di qualità ragazzi lo facciamo in 3D normale qui tanto quello che vi interessa sentire, ascoltare oltre alle mie cavolate è sicuramente l'audio di questo bel 1600 che sviluppa 220 cavalli la cura del dettaglio grafico e soprattutto sapere il comportamento dell'auto e il suo force feedback e devo dire che il livello è davvero molto interessante molto bello siamo praticamente al giro finale qui al Mugello dove ho preso paga partendo ultimo non so quanto che posizione ma non ci interessa non era lo scopo di questo video bensì presentarvi questa mod davvero interessante vi ricordo che se siete interessati andate sul sito di CI Race online magari vi metto il link in descrizione cercate di contattare Andrea il modders che si è occupato di questa spettacolare auto con versione da R Factor 2 fatta molto molto bene chiedete informazioni poi se vi avanza tempo e ci avete voglia potete venire a seguirmi come vi dicevo sul sul nuovo profilo Instagram di SimDrivers ovviamente se vi va ragazzi, magari lì come dicevo metterò qualche anticipazione vi ricordo che prossimamente faremo un evento con una mod probabilmente su Assetto Corsa io come al solito vi ringrazio per avermi seguito se il video vi è piaciuto come al solito pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale gratuite, ad attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta carico un video sul tubo noi ci vediamo prestissimo e direi che possiamo concludere qui ci vediamo al prossimo video da Fabris è tutto ciao ragazzi